Paolo, chiama Regina. Sì, sì, no, no, no, no. no, intanto solo le stento, le dentro lì. Non lo so. C'è un di plastica? Sì, forse c'è stare bravo. Aspetta. Leva Nino. Va Tinne. Dammi la mascherina, dammi la mascherina, e stai zitto, mascherina. No. no c'è qualche cosa di plastica? Eh, non c'è bisogno, fino a quando non c'è cosa ne abbiamo. C'è bisogno? non c'è bisogno. Questo. Sicuramente, posso fare il proprio. L'altro. Si mette eh, comandante, sono Berighieri, eh? in questo momento abbiamo ripreso un incendio, mandi la squadra di Sant'Agata e gli deve dire di non muoversi qua da caronia perché c'è un incendio in corso, no, ripreso dalla e tutto quello scala. che vuole. Canneto sì, di caronia, famoso a, a, a tutto il mondo. Li faccio a venire. Qua è la Le plastica, ponte, guarda. guarda. E dov'è? Qua c'è plastica. No, quella non è. Tutto. No, sì è, sì, è plastica. È plastica. È la busta di plastica. È la plastica. E la plastica. la plastica. E la plastica. No, no, no. Una oh, no, non ha preso il io... E mandano questi segnali, che chi vuole il Io come ho pensato a dire. Io ho chiamato i calorio... Guarda che avanti che tempo vi giornata. Che Guarda che c'è, vedi che. E C'era che? Chi è uno bravo? Era Tanzori, Era, era perché appena no, quando sono andato io prende a fuoco. Non prende a fuoco. Non fa un E robe. fumo, capisci? Abinere, se lo sa, io, ho, io ho un video nell'arte, però dico cazzo quando